menù spettacolare dell'ultimo minuto sono sicuro che vi piacerà tantissimo Voi non potete capire la gioia che ho nel presentarvi questo menu perché sono sicuro che sarà il menu di svolta che vi permetterà di avere tempo a disposizione ma allo stesso tempo di fare un gran figurone perché questi piatti, tutti quelli che vedrete, ci abbiamo messo poco a farli e sono di un buono e di anche un, un certo tenore, eh, come posso dire, scenografico molto alto. Ve li presento uno dopo l'altro, vi spiegherò tutto e ovviamente le ricette scritte le trovate sul blog. Iniziamo! Cambiamo inquadratura che così rendiamo un pochino più dinamico, dinamico il video. Iniziamo dal cocktail, lo sapete che non può mai mancare nei miei menu. Sangria alla fragola quest'anno, quindi una sorta di macedonia di fragole che galleggia proprio in un vino rosè rinforzato. Non potete capire il profumo, piacerà sicuramente a tutti, è molto pratica da fare. Ed è facilmente replicabile anche in una sua versione analcolica. Mm. Profumata delicata ma di carattere, perfetta per una giornata primaverile e spumeggiante come la Pasqua Frutta fresca volontà, zucchero per addolcire e soprattutto del vino rosé. Che volendo come ho detto potete sostituirlo con qualcosa di analcolico, soda, acqua tonica, quello che volete Tagliamo le fragole a pezzi, le fettine di limone le aggiungiamo alle fragole Zucchero, cannella, chiodi di garofano che ci stanno molto bene Rum bianco, questo qua è il rinforzo che vi dicevo Mescoliamo e ora il vino rosé e lasciamo macerare per almeno 3 ore in frigorifero Poi serviamo con ghiaccio e una parte di gasosa, circa metà Ar Arriviamo all'antipasto ragazzi io sono veramente orgoglioso di questo antipasto è un crostone dove al di sopra ci credete che ci sono degli ingredienti che facilmente si potrebbero trovare in una comune torta salata di primavera questa cosa tra l'altro l'ho detta anche su una storia di Instagram però in questa versione con questo anche con queste consistenze c'è cioè questa salsa veramente divina vi regalerà proprio emozione cioè quando lo addenterete rimarrete talmente estasiati che direte oh sì questo non lo farò solo a Pasqua lo farò per tutta la primavera provatelo mi raccomando abbinata di uova e asparagi cosa c'è di più pasquale o primaverile di questo nulla asparagi bianchi e verdi se potete li peliamo ovviamente poi togliamo la parte più dura che potete tranquillamente farci un brodo la parte centrale dell'asparago la buttiamo due minuti prima delle punte e poi quando buttiamo le punte calcoliamo circa 6 minuti scogliamo in acqua fredda e ghiaccio per fermare la cottura le uova le dobbiamo rassodare come si rassodano bene le uova bisogna mettere l'acqua fredda nella pentola poi quando inizia a bollire calcoliamo 8 minuti, ovviamente quando questo tempo è passato anche loro in acqua fredda. Lasciamo riposare un po' e poi le sgusciamo, io le taglio direttamente a metà con il guscio e poi divido i tuorli sodi dagli albumi rassodati. Gli albumi li taglio a pezzettini e poi invece i tuorli li inizio a frullare con dell'olio di semi, lo aggiungo in tre volte frullando ogni tanto. Aggiungo anche dell'olio extravergine di oliva per un gusto un pochino più intenso e dell'acqua calda, questa è la salsa bolzanina, ragazzi, non potete capire quanto è buona. Della senape che serve per legare il tutto se vedete che è un po slegata aggiungete ancora un po di senape poi gli albumi tagliati a pezzi l'immancabile erba cipollina tritata pepe sale e questa è fatta guardate la consistenza pazzesca questo è un pane che faccio io va benissimo qualsiasi pagnotta la tagliamo a fette e poi la facciamo tostare con un filo di olio nel forno tipo 200 gradi per 10 minuti deve risultare così lo speck se potete mettetelo per un gusto un pochino affumicato tagliato a pezzetti non ne serve molto perché altrimenti copre il gusto di tutto, salsa bolzonina, asparagi, ancora salsa bolzonina perché non, non, non, non è mai abbastanza e poi spe croccante, buonissima. Primo piatto eh, non lo prendo in mano perché eh, stando così non sono molto comodo Comunque abbiamo detto lavoriamo sulla praticità no? Quindi niente pasta ripiena, niente pasta fresca Facciamo una semplice pasta gratinata Quindi pasta cotta per metà cottura in acqua bollente salata La scogliamo, la arricchiamo con eh, una fonduta a base di provolone Poi ci aggiungiamo anche lo zafferano, i piselli la binata, poi zafferano e piselli Secondo me funziona tantissimo E sopra una crosticina che contrasterà proprio questa... questa mh, questa cremosità invece che ci sarà sotto una pasta che anche questa vi dirà e hai visto che bella figura che ti ho fatto fare arriviamo a questo primo semplice ma di un buono assurdo allora iniziamo con lo scalogno lo dobbiamo tritare poi ehm, olio extravergine e del burro perché il burro dà quel gusto dolce che serve ragazzi questa pasta mettetelo non ne serve molto tanto facciamo rosolare lo scalogno e poi aggiungiamo i piselli ovviamente potete scegliere sia quelli freschi ma se avete fretta quelli gelo andranno benissimo sale e pepe li facciamo andare veramente per tipo 4 minuti e poi ci siamo perché tanto qua cuociono ancora nel forno ora per la salsa partiamo da un roux con burro e farina aggiungiamo il latte poco alla volta come faccio sempre frustando continuamente sia con la frusta e poi anche mescolando con un cucchiaio per evitare che eh, sui bordi la besciamella si attacchi sale e pepe quando avete finito di aggiungere il latte e poi lo zafferano va benissimo una bustina mescoliamo e poi tagliamo il provolone oppure la provola il caciocavallo a pezzetti lo aggiungiamo alla salsa inizierà un po' a filare ma questo è il suo bello ovviamente cuociamo la pasta circa a due terzi della cottura poi la scogliamo la mettiamo nei piselli aggiungiamo la nostra fonduta meravigliosa mescoliamo bene un goccino di acqua calda se serve poi versiamo in una pirofila eh, sopra il parmigiano e il pecorino e facciamo andare in forno a 200 gradi fino a quando la crosticina risulta proprio così il secondo a me mette sempre in crisi perché non so mai cosa proporvi. Beh, sappiate che questo rollé a base di eh, con, con la carne di vitello, ma volendo, se volete essere ancora più economici, potreste pensare di usare il tacchino. All'interno c'è proprio il gusto della primavera, una binata classicissima, degli spinaci saltati in padella con del parmigiano. Vedrete che anche questo secondo, per la sua semplicità, vi farà veramente felici e anche i vostri ospiti. Uh, bravo! bravo bravo, insomma brava eh, dipende non so, chi cucinerà vi dico subito che la fesa di vitello che è il pezzo di carne scelto oppure anche il tacchino come vi dicevo comunque aperto a libro ok deve essere così l'arrosto perché altrimenti il rollet non lo facciamo aglio rosolato nel burro se potete perché anche con gli spinaci il tocco di dolcezza è sempre piacevole facciamo andare gli spinaci pochissimo poi mettiamo il sale il pepe e guardate eccoli fatti di Mollica di panera fermo in un mixer e la trituriamo del prosciutto cotto eh, frulliamo anche lui e poi il parmigiano, gli spinaci al eh, coltello perché li preferisco un po' più grossolani ovviamente l'uovo, se serve un po' di sale e un po' di pepe ancora. Il sale e il pepe va anche sulla nostra carne e poi ci mettiamo sopra eh, il ripieno. Non esagerate però col ripieno se vi dovesse avanzare mettetelo in una frittata, ci sta. Per arrotolarlo facciamoci aiutare da della pellicola che funziona molto meglio così lo arrotolerete molto più facilmente e facciamo un lavoro più pulito lo togliamo dalla pellicola e lo leghiamo con dello spago le due estremità belle belle fisse mentre eh, le parti centrali un pochino più morbide altrimenti compattate troppo l'interno olio in padella dobbiamo aspettare che si scaldi magari nel frattempo ci mettiamo del rosmarino sopra e poi lo facciamo rosolare su tutti i lati come sempre deve sentirsi questo rumore dobbiamo proprio sigillarlo molto bene poi poi aggiungiamo le verdure, in questo caso cipolla, io la lascio con la buccia che rilascia un po' di colore e abbiamo un fondo di cottura più bruno. Sedano carota. poi quando è rosolato il tutto vino bianco e copriamo con della stagnola o d'un coperchio apposito. 180 gradi, eh, questo pezzo è circa un chilo, io l'ho fatto andare un'oretta. L'interno se avete il termometro dovrebbe essere attorno ai 67-68 gradi. Il fondo di cottura se possiamo leghiamolo un pochettino con una miscela di acqua fredda e maizena. Aspettiamo che il sugo inizi a bollire e poi lo aggiungiamo. Vi do un consiglio se lo tagliate da freddo ovviamente risulterà più facile perché il tutto si è più compattato. Al massimo lo scaldate dopo. Le patate al forno in abbinata funzionano sempre molto bene. E poi il dolce. Posso dire in quanto mi mancava la zuppa inglese e secondo me con i suoi colori fa molto primavera. Crema pasticcera alla vaniglia, al cioccolato e poi i savoiardi, ancor meglio sassardi, poi vi spiego perché, inzuppati nell'Alkermes. Ah, per servirla niente coppe, niente bicchieri, il guscio dell'uovo di Pasqua sarà apprezzatissimo. Partiamo con una classica crema pasticcera, la facciamo tutti di solito quindi latte a scaldare tuorli d'uovo in una ciotola aggiungiamo un pizzico di sale per esaltare il sapore zucchero vaniglia in bacca possibilmente che è molto più buona e amido di mais mescoliamo oppure anche farina se volete la vaniglia svuotata la mettiamo nel latte assieme a due strisce di scorza di limone quando inizia a sobbollire, iniziamo a versare un po di latte nella nella pasta di tuorli amalgamiamo bene e versiamo il tutto per farlo poi addensare deve proprio addensarsi molto bene quindi mi raccomando aspettate che bolla se serve mescoliamo anche con un cucchiaio e eh, non solo con la frusta più di metà crema ovviamente deve restare bianca quindi la mettiamo nella pirofila così e l'altra invece eh, deve essere più scura quindi aggiungiamo il cioccolato mescoliamo poi in quella al cioccolato versiamo un goccio di latte o panna perché tende ad addensarsi di più in frigorifero quindi serve proprio per farla rimanere della stessa consistenza di quella chiara e facciamo raffreddare molto bene in frigo l'uovo al cioccolato io vi consiglio il fondente deve essere tagliato per facilitare l'operazione scaldate il coltello con dell'acqua calda si staccherà molto meglio e poi se volete potete creare questo effetto di uovo rotto proprio se si dovesse rompere magari un pezzo non preoccupatevi basta cucirlo con del cioccolato fuso per fissare i gusci alla base del piatto da portata basta del cioccolato fuso aspettate che si fissi bene e poi ci siamo ora assembliamo proprio la zuppa inglese quindi al kermes con un goccio di acqua inzuppiamo i savoiardi sardi che somigliano di più al pan di spagna che originariamente viene usato per la zuppa inglese perché sono più morbidi quindi io vi consiglio questi rispetto ai soliti prima un po' di savoiardi poi crema al cioccolato poi crema alla vaniglia ancora savoiardi che poi se volete potete tagliare a metà per non avere un, un secondo strato di savoiardi troppo spesso crema al cioccolato crema alla vaniglia qui scatto per le storie di Instagram e poi se volete una decorazione pazzesca fate questa spugna edibile con uova un goccio di colorante rosso zucchero aspettate che si monti molto bene poi aggiungete ovviamente della farina setacciata mescolata dal basso verso l'alto versate il tutto in bicchieri di carta bucati con tre fori ognuno circa a metà dovete arrivare con l'impasto e in microonde per soli due minuti e guardate che pan di spagna tra virgolette che otteniamo pazzesco leggerissimo sembrano veramente delle piccole spugnette guardate che carine come ci stanno bene e quindi eh, cari miei il video è finito Io spero tantissimo che l'abbiate apprezzato Sono arrivato all'ultimo ma appunto per questo Ho voluto rafforzare il fatto Che anche con poco tempo Veramente si riesce a fare un menu con i fiocchi E eh, rendere felici i propri ospiti La propria famiglia I propri amici e anche voi stessi naturalmente Quindi io vi ringrazio Vi dico che se fate Questo menu, naturalmente taggatemi su Instagram O su Facebook che mi fa non piacere di più Su Instagram trovate anche i reel Tutte le idee pratiche veloci che di solito propongo su quel profilo e Poi altre cose che vi voglio dire sempre Aspettate Vi lascio qua altre due eh, idee Se No scusate eh, Altri due video Devo rifare Devo fare un po' di video YouTube Ed è un po' che non li faccio Quindi sono un po' marcio Altri due video qua Se non li avete ancora visti Iscrivetevi al canale E attivando la campanella delle notifiche Rimanete sempre aggiornati sui contenuti E mi fate un gran favore Perché mi sostenete E invece qua sotto Trovate il collegamento Per andare sul blog E vedere la ricetta scritta eh, Vedere le ricette scritte Menu e altre ricette insomma che ho proposto anche dei menu di pasqua precedenti ad esempio ci vediamo alla prossima grazie di cuore per aver visto questo video buona pasqua ovviamente